ciao e benvenuti in un nuovo video avevo detto in un video passato di non conoscere il marchio revolution eh sì l'avevo detto ebbene mi hanno contattato e mi hanno detto ma vuoi provare alcuni prodotti? ovvio che sì e mi hanno mandato questo set che io sinceramente l'ho cercato online ma non l'ho trovato quindi non so se si vede nei negozi fisici Revolution, ma ce ne sono, non lo so, oppure se è una cosa particolare. You are Revolution, di Revolution Makeup, e l'ho aperto, perché è un cassetto, l'ho visto, come ora lo, lo vedete voi, e ho detto, ok, facciamoci un video, così lo vediamo assieme dunque non so il prezzo di questi prodotti ed è eh, eh, sinceramente il valore reale non lo so ho visto che sono full size comunque ma ve l'avevo già detto ed eh, so che è un marchio comunque low cost questa è la linea revolution classica si può trovare anche io la, trovo, la trovavo anche a coin o upim uno di due non mi ricordo perché tanto che non ci vado ed è, alcuni di questi prodotti sono anche contenuti nel calendario dell'avvento quindi ho tenuto la scritta Christmas time perché questo è, è Natale <ride> è Natale senza essere Natale quindi io direi di aprire il cassetto delle meraviglie tirarmi su le maniche per non macchiare perché qui secondo me di swatch ce ne saranno ed iniziare allora vedendolo così vedo tante palette tanti altri prodotti cosa facciamo? partiamo prima dalle palette o dagli altri prodotti partiamo prima dagli altri prodotti perché così tolgo questo che è il Luminous fix fixing spray ah, ecco 100 ml e vedete anche voi che ha le stelline tipo natalizia. quindi immagino che questo fosse dentro il calendario dell'avvento ma ed è allora a questo punto sono i prodotti rimasti del canale dell'avvento non lo so ma questo lo proviamo i fixy spy normalmente mi piacciono molto scusate ma io devo frugare un attimo qua dentro pennelli abbastanza grandini tipo la dimensione quelli di essence una per ombretto e una per sfumatura sembrano ma che carini vediamo, non li ho mai provati sembrano abbastanza morbidi e per adesso non perdono setole. proveremo, ma è proprio settole meraviglia questo e poi andiamo avanti vedo, eccola qua una cipria secondo me anche questo era il calendario 6,5 grammi una cipria trasparente in polvere in polvere compatta scusate, e questo è un illuminante molto carino anche questo secondo me era nel calendario bella la scritta R vediamo quanto illuminante molto illuminante wow mi sa che devo prendere fuori le salettine per pulirci e oltretutto sto usando queste di Sephora molto valide molto valide andiamo avanti con i prodotti che non sono palette e cosa vedo qui? questo Ultimate e IBA ah, base per ombretto sono curiosa di sapere da voi ragazze se voi usate il marchio Revolution eh, se l'avete provato e come vi trovate scusate ma la base per ombretto è colorata questa ma siamo sicuri? e i primer, ah, medium ecco perché è colorata molto sticky quindi diciamo che fa aderire bene gli ombretti e ha una colorazione media. Poi abbiamo. Allora, ho sentito un rumore? Iniziamo a pulirci un pochettino, eh. Ditemi voi se vi preferite i video con gli swatch dei prodotti o quelli senza e ve li mostro e basta perché così so come regolarmi. Direi che sono tre gloss. Non so se hanno un numero, un colore, qualcosa. 2,5 ml. Non, non capisco se hanno un codice, un io vi dico il codice però non so se è questo ad esempio S di 174A può essere questo comunque vedo un opaco e due con i brillantini partiamo dall'opaco ah è proprio un gloss gloss che non amo i gloss io però ok e poi andiamo con questi con i brillantini questo, bello questo, trasparente con i brillantini, con un po' di parte rosata, vanno bene come top coat per i, i rossetti. E questo invece è il trasparente classico, più freddo come colore, in fotocamera cambia poco, proprio poco vedete questo che è più rosato e questo che è più freddo va bene come top coat per i rossetti questi ci sta, uno un po' più rosato e uno neutro poi ultimi due prodotti che non sono palette vedo due rossetti bello il fatto che abbiano il disegno delle labbra eh, vediamo un po' questo è seduction che bello e questo sarà il classico rosso non so se uno dei due questo è Renegade non so se uno dei due per caso era nel calendario dell'avvento spero rosso che poi è un rosso non è rosso è un rosso freddo è più un granato ecco e adesso ripuliamoci di nuovo e andiamo alle palette anche perché vorrei capire anch'io come funzionano queste palette allora io qua vedo ok quindi tutte queste erano nel canale dell'avvento perché erano tutte con il disegnino del non, so. <ride> non lo so allora questa è la palette di ombretti reloaded, reloaded scritto poi abbiamo anche questa a ah, questa è spotlight Mentre questa è smooky molto belle e poi vediamo la differenza con questa. Questa è Bronze and Contour Palette, quindi una palette viso, e poi ne abbiamo due acqua, per ombretti. Quindi Golden Sage e Red Sky and Night, belle queste, sì, per ombretti. Sì, e poi c'è l'asterischino, devo leggermelo anche qui, no, qua oh no, è in queste qui, c'è l'asterischino che ti dicono quali sono pigmenti pressati. Ok, allora, partiamo, io direi di partire con quell'avviso. mi dice pigmenti pressati? No, bene, quindi andiamo a vederla, questa deve essere una palette di... Mm, No, scusate, Bronzer Contour Palette non è solo di, ombra, di bronzer, questa sopra. Bronzer e poi gli illuminanti. Andiamo, vabbè, probabilmente sono sapete che non è neanche male. E sotto abbiamo gli illuminanti: uno più dorato, uno più. Devo vedere questo. Alcuni sono molto più cremosi di altri e si vede anche da come lasciano l'impronta. Secondo me questa palette era nel calendario dell'Avvento perché sono tutti dei colori molto dorati, molto dorati, belli pigmentati in tutto molto dorati non credo che possano stare bene a tutti a me alcuni colori e basta però diciamo che c'è una buona scelta colori sicuramente ma andiamo ai quad di ombretti che sono quelli che mi attirano di più allora ne abbiamo due golden sage e red sky at night partiamo col golden sage non riusciamo mai a aprire per le mani bagnate ok che è fatto così di cui aspettate ve la metto così perché dice che il 2 e il 3 quindi 1, 2 3 4 il 2 e il 3 ma no secondo me 1 1 2 3 4, quindi quelli mm, con i glitter sono pigmenti pressati. Secondo me questo disegno va al contrario, quindi se qua vediamo sinistra 1 è quello corrispondente di là, non che va. È fatto un po' male, però ok, queste questi pigmenti pressati, vediamo. Questo qui è molto polveroso, bella. Ma c'è l'oro che è super polveroso, il marrone anche bella, ma un po' polverosa. Ma ricordiamoci che Revolution. È un marchio low cost o abbastanza low cost sì. andiamo con questa che mi attirano tantissimi colori quindi vi prego non mi deludete perché non riesco mai ad aprire aspettate che tra poco ricompaio E questa a questo punto i pigmenti pressati saranno uno, cioè uno, tre, quattro, tutto tranne i due. Vabbè, proviamo. Questa così mi piace. questa mi piace assai, assai di più, l'unico che ne vi dico subito così da texture, che non è un pigmento pressato, è il marrone, ma questa a mio avviso è un'ottima palette, molto bella, molto bella, e se avessi dovuto vederla tipo in negozio o provare le swatchar, a swatcharla, swatcharla o altro, questa probabilmente l'avrei scelta, anche se è un po' polverosa ma siamo sempre sul low cost ma adesso andiamo alle altre fortuna che in un calendario dell'avvento di Sephora ho trovato le salviettine perché mi stanno servendo davvero tanto anche per pulire il tavolo sì, i miei video sono così Andiamo con le palette di cui una mi piace e una non tanto per il colore, ma è tutto normale. Questa è la spotlight e andiamo a vedere i colori e quelle che mi piace di più. Oh, uh, questo come gratta, guardate, 2-3, mm. 4. E 5 l'azzurro lo sapevo già che non mi piaceva ma mamma mia 3 4 5 molto bella loro è un ha dei brillantoni dentro non brillantini proprio dei brillantoni però gli altri colori sono molto pigmentati, peccato solo per quel celeste che non, eh, non metterò mai, ma molto belli. Andiamo con la seconda riga che sono tutti opachi, perché la prima erano tutti shimmer. Vediamo... Mm. Più che opachi, io oserei dire: nulli, tranne alcuni, tranne due che sono questo e questo, sono un pochino nulli, ma ci stanno come base per metterci sopra questi glitteroni. Uh, volevo fare l'ultima riga, ma non so dove metterla allora l'ultima abbiamo un color burro che è sempre molto apprezzato e questo rosa che li mettiamo qui il color burro e il rosa un bel rosino mi piace questo rosino qui carino poi abbiamo due marroni di cui uno scuro opaco e uno chiaro opaco poi mi spiegate perché ho questi fili ma ho capito sono della salvietta quindi lo scuro lo mettiamo qui e il chiaro lo mettiamo qui il chiaro non si vede niente lo scuro anche anche andiamo con l'ultimo che è questo marroncino glitter bello che lo mettiamo Molto bello, molto bello, perché ha un sottotono bronzo. E questa era la palette. Niente male, alcuni colori, molto male altri. Questo dorato è stupendo, ma perde pezzi come se piovesse. In tutto questo vi posso recensire le... Salviettine di Sephora, se ancora non l'avessi fatto, rimuovono tutto, non irritano la pelle, non seccano, non lasciano olio. Allora, io direi di andare all'ultima palette. In tutto questo comunque non è, non è che non, non sono grata a Revolution per avermi malato questi prodotti, anzi, cioè, ed è tutti i marchi che mi contattano è sempre un grazie, sempre. Poi ci sono prodotti che mi entusiasmano e altri no, però... A volte scelgo di non parlarvene anche se mi hanno inviato il prodotto perché non mi è piaciuto e vi fare una recensione negativa. Altre volte spacchetto con voi, scopro con voi come se fossi in un acquisto in negozio ed è quindi dico, vabbè, proviamoli assieme e poi vi dico se mi piacciono o no. Le palette di prima, quella quad, una molto bella, queste, i rossetti proveremo. Questa, che è l'ultima palette, smookie. Ci sono colori particolarissimi che alcuni mi piacciono e altri ovviamente no. Diciamo che non è quella più adatta ai miei toni. Ma partiamo con questi. Ci sono tanti verdi che io dico qua sono stupendi, cioè guardate questo è stupendo, però ovviamente che non, non sono portabili per me. Allora, in questa palette il dorato è molto più, meno glitteroso. Cioè, Guardate questo blu otanio, per me è stupendo. Poi ovvio che non sono colori adatti alla mia tipologia di, di, colo, di colori, di incarnato, di tutto, però sono stupendi e oltretutto neanche polverosi. Questa qua io de, mi piacerebbe tantissimo la seconda fila. Ok, questo è bellissimo mm -hmm. blu scurissimo con i brillantini. questo verde, questo qui che per me è meraviglioso anche questo non è male per me è bellissima, assolutamente non la userò? No, non la userò perché non mi piace, non, non sono colori che mi appartengono tranne un paio che però ho in altre palette quindi non ha senso però bellissimi, stavo attenta a togliere tutti i brillantini in modo da non contaminare gli opachi e adesso andiamo con l'ultima fila che so già non metterò mai ma credo che sia la palette che qualitativamente mi dice di più guardate qua I blu questo è meraviglioso il secondo questo qui è meraviglioso ci sono dei colori a mio avviso meravigliosi meravigliosi questa palette adesso finisco di pulirmi poi la ritiro su e vi dico com'è se vi piacciono questi tipi di colori se vi sentite a vostro agio con questi colori se vi vedete bene perché sono particolari ed è, è verde assolutamente su di me no mi piace da indossare alcuni cioè, scusate ma questo verde che non viene via ma quale è che non viene via? il primo Dalla mano sì, qui sì, non capisco perché non viene via dalla mano, cos'è, ha impregnato il prodotto? Vabbè ho l'indice verde e comunque sia mie, poi mi laverò con un olio e viene via tutto, non c'è problema ed è il fatto è che è una palette per me è stupenda, cioè, assolutamente stupenda gli altri prodotti li proverò ed è sicuramente, ma questa tra le palette è la Smoky questa è bellissima l'altra che mi piace molto è questa la Red Sky at Night molto molto bella niente, io ringrazio intanto Revolution perché vuol dire che ha visto il mio video o che qualcuno gli ha segnalato, che ho detto che non... avevo provato un prodotto, non mi ricordo quale, che ho detto ma no, no, non conosco questo marchio e voilà, anche perché sicuramente ha visto che parlo di prodotti low cost, ci sta è stato molto gentile, sicuramente lo ringrazio, anche perché ha una buona scelta di eh, dei prodotti make up non so se fa anche smalti, ma nel caso lo ringrazio per il brand, ringrazio, per non avermeli mandati ed niente, gli altri li proverò nel tempo vi sapere, però credo che siano mm, ci stanno ci stanno belli gli ombretti gli ombretti sono stupendi e niente, fatemi sapere se voi conoscete questo marchio se avete provato, come vi siete trovate se me lo consigliate se mi consigliate altri prodotti guardo online se trovo qualcosa nel caso ed è spero sia stato utile e ci vediamo al prossimo video